Bentornati su MyFootballJersey Oggi torniamo in NBA per vedere la maglia City Edition dei Milwaukee Bucks in versione Swingman La maglia è molto bella, l'avevo già vista, l'ho ripresa perché l'altra volta ho sbagliato la taglia e questa nella mia classifica prende 4 stelle. Ottimi materiali, bellissimi i colori. Il costo lo vedete qui sopra che è molto conveniente per una maglia che ha un'ottima vestibilità, un ottimo comfort, colori stupendi e assolutamente da non perdere.